Cosa intendiamo quando parliamo di dei Soprattutto è una pratica di vita, un modo di affrontare la disabilità che stiamo cercando di realizzare qui a Roma, ma non solo e che altri prima di noi, con lotte diciamo, molto impegnative, hanno realizzato già dagli anni 60. La vita indipendente è quindi anche una, una filosofia di vita. Eh, vuol dire che persone anche con gravissime disabilità eh, riescono, con la, innanzitutto con l'arma dell'autodeterminazione e poi con i supporti necessari, soprattutto l'assistenza personale, le tecniche, un'abilità il più possibile vicina ai propri desideri alla propria stanza indiretta. Allora, l'assistenza indiretta è l'alternativa all'assistenza organizzata dalle cooperative. L'abbiamo voluta fortemente circa dieci anni fa, perché... Per noi, per molti di noi, l'assistenza delle cooperative era insostenibile. Eravamo obbligati a, a orari, a persone non scelte da noi e tutto questo non ci consentiva di organizzarci per la giornata secondo i nostri ideali. In diretta, ovviamente, noi diventiamo organizzatori dell'assistenza, quindi scegliamo gli assistenti, gli facciamo coloro, e decidiamo l'orario, ovviamente in base a... dei datori di, dato di lavoro, quindi eh, ovviamente svolgiamo tutte le pratiche di un datore di lavoro, di fama, contributi, sostituzioni, malattie, eccetera, eccetera. Ma eh, con il diretto possiamo lavorare possiamo uscire quando vogliamo e non quando decidono altri. Questo è il vero messaggio dell'indiretta. Mm -hmm. Questo significa che al Comune costa di più eh, erogare l'assistenza indiretta? No. al Comune dovrebbe costare di più perché eh, salta tutte le spese a una cooperativa affitto, dei locali, segreteria, eh, assistente sociale, psicologo, tutte le figure obbligatorie delle cooperative. Con il diretto salta tutto ciò.